Ciao a tutti, oggi prepareremo il gâteau di ricotta e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, uova, zucchero semolato e ricotta di pecora. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Mettiamolo momentaneamente da parte. Senza lavare il boccale, posizioniamo adesso la farfalla. Mettere lo zucchero. Le uova. E le facciamo montare. Per 10 minuti a velocità 3 e mezzo aggiungiamo adesso la ricotta facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 aggiungiamo il cioccolato e lo facciamo amalgamare per 10 secondi anti-orario velocità 3 Trasferiamo il composto in uno stampo con apertura cerniera del diametro di 22 cm ricoperto con carta da forno. Cuociamo in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti circa. Il gâteau è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Gatò di ricotta e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!